Ciao a tutti, sono Marisa. In questo breve tutorial mostrerò come personalizzare un elenco puntato, sostituendo il classico cerchietto nero con un'immagine. Presenterò due tecniche, la prima più semplice e immediata, la seconda leggermente più complessa che mi permette però di regolare con maggior precisione la posizione dell'immagine che identifica il punto elenco rispetto al testo. Scelgo una pagina che abbia un elenco puntato, ad esempio Dirigenza, mi posiziono su una voce dell'elenco, clicco destro, ispezione elemento. Nella parte bassa del browser si apre una, la finestra di ispezione, sulla sinistra c'è il codice HTML, sulla destra il codice del foglio di stile. Preventivamente devo aver caricato nella cartella: immages contenuto all'interno del tema in questo caso pasv2013 l'immagine che voglio utilizzare come punto elenco in questo caso punto trattino 1.gif si usano immagini con estensione gif o png perché supportano la trasparenza e quindi intorno all'immagine che eh, identifica il punto elenco Uh, essendoci la trasparenza non c'è nessun colore che possa alterare il layout grafico della pagina della pagina web ritorno nel mio foglio di stile dove è scritto center content li". faccio clic e inserisco list come inizio a scrivere list compare un elenco dei codici che possono essere utili per formattare l'elenco vado a scegliere list style image invio, di nuovo invio lo riscrivo ho visualizzato l'elenco così vediamo in anteprima le modifiche La list style image invio invio qui devo scrivere l'url dell'immagine. utilizzerò un percorso relativo. Prima abbiamo visto che l'immagine è contenuta nella cartella images, quindi scrivo images/ .trattino1.gif, chiudo e vediamo comparire le immaginette a, che identificano il nostro elenco puntato le, in questo modo ho applicato delle modifiche solo in anteprima poi devo andare nel foglio di stile, stile.css qui in questa linguetta vediamo che c'è scritto stile.css c'è un asterisco che sta a significare che il foglio di stile è stato modificato in anteprima. Mi copio tutto il testo del foglio di stile utilizzando Ctrl A, lo seleziono in questo modo, poi con Ctrl C lo copio. Vado nella parte amministrativa del sito, faccio clic su Aspetto, Editor, si apre una finestra che contiene il foglio di stile style.css. Qui all'interno di questa finestra devo selezionare tutto il testo con CTRL-A, poi con CTRL-V incollo il testo, i codici che avevo precedentemente copiato. Aggiorna file per salvare le modifiche. Torno sulla pagina web faccio aggiorno la pagina facendo clic su questa freccina che gira in senso orario oppure facendo eh, clic, eh, utilizzando il tasto f5 chiudo la finestra di ispezione e controllo se anche altre pagine che contengono eh, l'elenco montato hanno lo stesso formato che ho applicato lo stesso formato è personalizzato eh, all'elenco puntato. Vedo che ho ottenuto l'effetto voluto. Adesso passiamo alla seconda tecnica che mi permette di regolare con più precisione la posizione del dell'immaginetta del punto elenco rispetto al testo della voce dell'elenco. Prima di tutto devo annullare le modifiche che ho apportato precedentemente. Quindi clicco destro sulla voce dell'elenco ispezione elemento vado a eliminare il codice che ho inserito precedentemente facendo clic, poi CANC e invio vediamo che le modifiche sono state annullate poi faccio clic sul tag all che identifica la mia lista unordened list, una lista non ordinata qui c'è il tag di apertura e qui il tag di chiusura spostandomi sulla destra nel foglio di stile vedo che c'è scritto Center Content All faccio clic e scrivo List seleziono List Style invio, di nuovo invio e scrivo NONE in questo modo elimino i punti elenco questa stessa tecnica si usa per i menu verticali che sono anch'essi formati da liste dove è stato eliminato il punto elenco poi mi sposto sul tag lì vado nel foglio di stile faccio clic e devo inserire un background a, alla voce di elenco quindi cioè uno sfondo quindi scrivo background invio anche qui come ho fatto uh, precedentemente devo inserire l'url apro la parentesi images slash punto trattino 1 punto GIF. chiudo la parentesi vediamo che l'immaginetta eh, riempie tutto lo sfondo ripetendosi sia nel senso orizzontale che verticale quindi per evitare questo effetto eh, ed avere un'unica immaginetta per ogni voce del ponte elenco devo inserire no trattino re peat no repeat bene invio A questo punto devo creare eh, lo spazio, la distanza fra il punto elenco e il testo. Per far questo utilizzo un padding left che mi sposta il testo verso destra. Padding left, invio. L'immaginetta ha la dimensione di 12 pixel x 12, quindi credo che eh, 18-20 come padding left potrebbero andare bene io metto 20 pixel e infatti va abbastanza bene mi rimane da regolare la posizione del punto elenco quindi ritorno sul background vado alla fine dopo non repeat e inserisco lo spostamento orizzontale e verticale quindi lungo l'asse delle x e l'asse delle y che voglio impostare all'immagine per raggiungere la posizione che desidero provo a inserire un pixel 5 pixel e vediamo che va abbastanza bene se avessi messo ad esempio eh, invece di 5 pixel, 8 pixel l'immagine era troppo in basso e ritorno con 5 pixel no, 85 non si vede più l'immagine perché va troppo in basso 5 pixel benissimo adesso come ho fatto prima per rendere eh, le eh, modifiche effettive vado su stile css ctrl a ctrl c per copiare qui già mi trovo nel foglio di stile style.css anche qui seleziono tutto con ctrl a e quindi ctrl v incollo aggiorna file per salvare le modifiche torno sulla pagina web f5 per aggiornare la pagina e vedere le modifiche effettive sì, il risultato è abbastanza soddisfacente torniamo sulla pagina dirigenza e vediamo che anche qui le modifiche sono state apportate per questo tutorial è tutto alla prossima!